Io credo che come diciamo oggi, ma come non smetteremo mai di dire, non c'è futuro senza memoria. La memoria non è una memoria sterile, non è portare avanti delle testimonianze eh, senza fare in modo che queste siano poi delle pratiche quotidiane perché vediamo che l'attacco alle nostre libertà non solo delle donne ma l'attacco alle libertà dei migranti, delle migranti e di tutti noi è un attacco sistemico, è un attacco fascista. Quindi anche per questo è importante essere oggi qua e ed è importante essere in piazza anche l'8 marzo e, e ribadire che questa violenza che arriva da tutti i fronti è una violenza fascista, è una violenza razzista e sessista. Lo vediamo non solo con il decreto sicurezza di Salvini ma con il disegno di legge Pillon. Eh, con quello che sta succedendo anche a livello globale, eh, ovviamente non, non pensiamo che sia solo qualcosa eh, relativo all'Italia ma è una violenza ed è un fascismo a livello globale da Trump a Bolsonaro, passando anche per Macron per cui è importante essere qua oggi per, per ricordare certo chi, chi è morto in Piazza Fontana ma perché appunto questa memoria e questo ricordo non siano stanti e non siano sterili. Редактор субтитров